Piera vecchia e anche alle persone collegate da casa e fra queste in particolare vorrei salutare e ringraziare la vedova di Antonio Tabucchi Maria José de Rancastre che ha avuto la gentilezza affettuosa di collegarsi a questa seconda lezione Tabucchi è una tradizione appena inaugurata ma a cui teniamo molto l'abbiamo inaugurata l'anno scorso con la prima lezione Tabucchi tenuta da Emanuele Trevi, sempre in quest'aula, e eh, quest'anno invece abbiamo ospite Tea Rimini. Eh, L'idea è di fare ogni anno una lezione Tabucchi. Tabucchi è stato, come tutti sapete, eh, uno dei due grandi scrittori e eh, intellettuali che hanno illustrato la nostra facoltà di lettere di Siena, il nostro dipartimento, l'altro essendo ovviamente Franco Fortini. Franco Fortini eh, ha un centro studi eh, a lui dedicato qui eh, nel nostro dipartimento. Eh, ci sembrava giusto che anche Tabucchi avesse proprio eh, una presenza simbolicamente forte ogni anno eh, nei nostri lavori, e quindi un anno inviteremo una, un uno scrittore e un anno un critico, l'anno scorso Trevi era uno scrittore, quest'anno eh, Tearimini una studiosa e abbiamo iniziato eh, dalla più accreditata, più importante studiosa di Tabucchi, basti dire che è l'autrice del meridiano delle opere eh, di Tabucchi, eh, ha scritto eh, anche un libro su Tabucchi, album Tabucchi eh, e la cultura visuale, le immagini. Eh, ha scritto numerosi articoli su Tabucchi, ha scritto anche un altro libro più recente su letteratura e cinema, è una studiosa che si muove appunto fra, eh, fra studi letterari e eh, arti visive e, e cinema, eh, ma si muove molto e con grandissima perizia anche fra le carte eh, di Tabucchi e eh, ancora grazie alla generosa disponibilità eh, della vedova ha potuto eh, avere accesso a una serie di materiali inediti di cui ci farà dono oggi. Ci saranno alcuni eh, alcuni so, mi ha detto ieri, insomma, ci saranno alcuni inediti di cui parlerà in questa lezione. E di un inedito, eh, invece, diciamo, è già nella disponibilità di tutti, nel senso che lo scorso anno è uscito questo romanzo inedito di Antonio Tabucchi, Lettere a Capitano Nemo per Mondadori eh, con un complesso lavoro di ricostruzione filologica fatto appunto da Tea Rimini che insegna italiano e letteratura italiana contemporanea all'Università di Mons in Belgio eh, ringraziando ancora Tea e ringraziando tutti voi eh, chiudo questa breve introduzione e le do molto volentieri la parola Grazie, grazie Pierluigi Pellini, grazie a Guido Mazzoni per avermi invitato a tenere questa lezione tabucchi in un luogo tabucchiano, quindi particolarmente... Eh, significativo e grazie ancora una volta a Maria José de Lancastre che mi ha aperto l'archivio privato di Antonio Tabucchi e senza la sua generosità io non avrei potuto tenere questa lezione ma non avrei nemmeno potuto fare il, i lavori che sono riuscita a, a portare avanti. Il, um, oggi in realtà vi parlerò del primo Tabucchi, un Tabucchi meno conosciuto, forse che non è nemmeno ancora conosciuto. L'idea è, che, è un po uno, che lo scrittore si definisce uno scrittore quando ci sono dei temi, delle ossessioni che ritornano da un libro all'altro, quando c'è una sorta di musica di fondo costante. E Tabucchi, come diceva uh, Cesarani, è uno scrittore in cui le continuità superano le rotture. Ciò non significa che Tabucchi non riesca a, a spiazzare il, il lettore, e, um, come ad esempio fece con Si sta facendo più tardi dopo aver pubblicato uh, libri come sostiene Pereira, però c'è una nota di fondo, una nota di fondo in cui, che si può già riscontrare in questi primi testi di uh, Antonio Tabucchi. E, um, vi ho portato qui una, mini, una breve eh, cronologia. In cui, eh, sono le, vi parlo, di, in cui sono illustrati i testi di cui vi parlerò. Innanzitutto sono Le macchine probabili, che sono una serie di testi che Tabucchi pubblica nel 71-72 sulla rivista Il, uh, Il Caffè. Ma uh, in realtà questi testi erano anche, eh, l'idea era di farli pubblicare in volume unico presso uh, Shea Viller, e, e, è stato Trovato il dettile scritto al, al fondo Sceviller al centro apice, il, poi parleremo della Bottega dei Fischi. E vi ho messo vicini invece che è un, un romanzo inedito di, di Tabucchi. E poi invece trovate sulla diapositiva i testi che vengono scritti in, più o meno in quel periodo e che conoscete come Piazza d'Italia nel 75, Il piccolo naviglio nel 78 e poi c'è La svolta del gioco del rovescio nell'81. Ma andiamo con ordine e cominciamo da queste macchine probabili che Tabucchi pubblica sul caffè nel 71-72. Questi testi Tabucchi li ripubblicherà nel 1995 su Micromega e il uh, trafiletto che Tabucchi scrive per introdurli è molto è prezioso, contiene tante informazioni e quindi ve lo leggo. Questi testi sono del 1968. Risalgono ai miei anni universitari, quando studiavo a Pisa con Luciana Stegagno Picchio e Silvio Guarnieri. Li feci leggere a Silvio Guarnieri, mio professore di letteratura italiana contemporanea, amico di Italo Calvino, che si occupava allora di quella bella e bizzarra rivista che era il caffè. Quindi sono testi delle, scritti alla fine degli anni 60, poi pubblicati nel 71-72 sul Caffè, e ci sono già delle indicazioni sul contesto in cui nascono. Luciana Stegagno Picchio, che è l'insegnante di letteratura portoghese di eh, Tabucchi a Pisa, e Silvio Guarnieri, che sarà il suo mentore, che sarà il, il mentore del primo Tabucchi, del Tabucchi eh, esordiente. Ma um, queste macchine. Questo è il dattilo scritto di cui vi parlavo prima che è stato ritrovato alla Fondo Sheviller in cui eh, Tabucchi le avrebbe dovute pubblicare con quattro collage, è un, un ready made dell'autore e sui collage ritorneremo uh, dopo. E sempre nella, in Micromega, uh, quindi nel 95, quando Tabucchi lì, uh, le ripubblica, spiega che cosa sono queste macchine probabili. Vi leggo soltanto le, eh, la parte iniziale della, della citazione e quella finale. Erano scherzi, abbozzi, progetti che poi in qualche modo ho ripreso nei miei scritti posteriori. Consegno qui le prove della mia giovinezza. Avevo 25 anni, mi piaceva scrivere e non sapevo ancora che sarei diventato uno scrittore. Quindi queste macchine probabili sono un laboratorio della scrittura tabucchiana, sono un laboratorio di temi, di immagini, di situazioni, è un tabucchi ancora giovane, un tabucchi studente che è alla ricerca di una sua lingua, di una sua voce e che la ricerca confrontandosi con voci altrui e con lingue altrui come tra poco vedremo il um, la la l'elemento divertente anche di questi testi che sono pubblicati da Tabucchi, da un Tabucchi sconosciuto ancora nel nel 70, nel 71 alla fine del numero del Caffè su cui vengono pubblicate c'è una sezione dei collaboratori e, e in questa sezione il la redazione eh, chiede a Tabucchi di mettersi in contatto con loro perché questi testi sono arrivati alla redazione tramite Nicol gallo al quale probabilmente era stato silvio guarnieri a, a passare le, le macchine probabili però nicolo gallo è morto e non ha, la redazione del caffè non ha modo di eh, mettersi in contatto con tabucchi e allora come eh, leggiamo nella nella diapositiva ehm, viene eh, rivolto una nella parte della nella sezione dedicata ai collaboratori eh, si parla di antonio tabucchi e, e si dice questo testo ci fu mandato pochi giorni prima della sua scomparsa, da Niccolò Gallo, il care grande amico il cui rimpianto durerà sempre. Come tutte le scelte di Niccolò, anche questa è stata ottima. Giudichi il lettore. Noi non abbiamo avuto la minima perplessità, ma fino ad oggi ci è mancato il contatto diretto con questo singolare scrittore. L'illuminata mediazione di Nicolò è stata purtroppo interrotta, il suo apporto prezioso alla letteratura italiana ad oggi. Preghiamo quindi Antonio Tabucchi che non sappiamo come raggiungere altrimenti di mettersi in comunicazione con noi. Naturalmente queste parole nel, lette oggi in questo mondo iperconnesso in cui viviamo suonano un po' strane, però... E sono divertenti e anche fanno capire già che la redazione aveva intuito la qualità dello scrittore e che viene definito come singolare, singolare scrittore perché questi scritti sono diversi rispetto alla, al tabucchi che tutti, che tutti conosciamo, sono un po' più bizzarri come è bizzarra la rivista del caffè su cui li pubblica. Evidentemente poi Tabucchi riesce a mettersi in contatto con la redazione e nel numero successivo del caffè abbiamo le notizie di Tabucchi, fornite da Tabucchi e, um, e nuovamente sono interessanti per il contesto. Eh, viene detto Tabucchi, 1943, nato a Pisa, dove risiede, e poi ha pubblicato il Petit Dictionnaire abrégé du prolixisme, BAL, 1969, in collaborazione con Alexandre O'Neill, e la parola interdetta Poeti Portoghesi Surrealisti, Torino, 1971. Questo, uh, con queste notizie, in realtà, veniamo introdotti nell'atmosfera nell di queste macchine probabili. Perché eh, Tabucchi, in realtà, quando parla delle sue pubblicazioni, parla di un libro realmente esistito, perché è il libro che lui pubblica con Enaudi sulla, sul surrealismo portoghese. Ma chiaramente il petit dictionnaire abrégé du prolixismo, che è già una uh, contraddizione in te, di termini, non è mai è stato pubblicato e addirittura viene scritto bal come se fosse una località con la cento, con l'accento la, circonflesso come se fosse una località portoghese ma in realtà è una balla è tutto un gioco quello che mette in scena Tabucchi con le sue macchine e con le sue macchine probabili i cui mentori sono abbiamo visto la, la, la, il, quelli che, che lo fanno pubblicare sono Silvio Guarnieri e Silvio Guarnieri ma Troviamo, cominciamo a trovare anche degli altri uh, per, uh, altri modelli di riferimento ad esempio Alessandro Neil che è il poeta amico di Tabucchi il poeta portoghese amico di Tabucchi uno dei maggiori esponenti del surrealismo portoghese che è un surrealismo più tardo rispetto a quello ben più tardo rispetto a quello francese e che diventa sicuramente un modello per queste macchine probabili. Come si vede da questa macchina che si chiama conversaziofono che viene ehm, firmata da Alessandro Nil e Antonio Tabucchi, ancora una volta vedete che viene tratta come se fosse tratta da questo libro che è un libro inesistente e quindi ancora anche c'è il richiamo borghesiano. Il, ma non c'è soltanto nelle macchine probabili il surrealismo portoghese, c'è anche un altro modello di Tabucchi, un modello a cui non si penserebbe parlando, pensando al Tabucchi maturo, che è Giorgio Manganelli. Giorgo, Giorgio Manganelli viene conosciuto da Tabucchi proprio in quegli anni in cui Tabucchi scrive le macchine probabili negli anni 70, è la sua professoressa di portoghese, Luciana Stegagno Picchio, a metterli in contatto e qui vedete che una macchina probabile si chiama Filolofo. Ed è un'ironia nei confronti della, delle dispute filologiche e protagonisti di questa macchina sono Luciana Segagno Picchio e Giorgio Manganelli, che quindi diventano personaggi all'interno delle macchine probabili di Tabucchi. Ma che cosa sono queste macchine eh, probabili? Queste macchine sono delle macchine eh, in cui spesso non si sa. Eh, sono delle macchine perturbanti, delle macchine eh, misteriose, come ad esempio quella che trovate eh, sulla, sulla diapositiva. Sono macchine di cui a volte viene eh, descritto in modo puntuale il, eh, il funzionamento, ma perché il cui eh, fine la cui utilità rimane indecifrabile, come ad esempio questa baumia, eh, baumia scusate, che ehm, viene così descritta. Leggo, mai usare la baumia a freddo davanti a uno specchio. Si sa di un tale a Sydney che non prese tale precauzione e finì miserabilmente, vittima della sua ingenuità. Non immaginava neppure quello che può produrre una baumia davanti a uno specchio molte sono così questi molte macchine probabili questi testi narrativi pubblicati dal caffè parla, sul caffè parlano di macchine o a volte danno proprio delle indicazioni su come farle funzionare ma noi lettori non sappiamo assolutamente a che cosa servono queste macchine probabili che più che macchine probabili sono macchine improbabili. Alcune di loro riescono anche, sono capaci eh, di rendere permeabile la soglia tra i vivi, tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti come questa qui che si chiama lo psicopompo, in cui, una, uh, è una, in cui viene descritto un sistema uh, complesso di eh, pompaggio che doveva facilitare il, gli uomini nel momento del trapasso, quindi accompagnarli in modo più um, dolce dal mondo dei vivi al mondo dei morti. Ma quello che è interessante che vedete nella diapositiva è il fatto che accanto alla descrizione della macchina c'è un collage, un collage che aveva che realizzato da uh, Tabucchi che avrebbe voluto accompagnare queste macchine nella se fossero uscite come volume singolo per Sheviller proprio da questi eh, collage che sono stati ritrovati da uh, Maria Giuseppe de Lancastre il, le macchine di, di Tabucchi sono delle macchine che però esprimono spesso una sorta di tecnopessimismo. Eh, si insiste molto sull'importanza sulla, sulla, dell'artigianato o quando ad esempio si parla di una macchina che si chiama caste, Castex, si dice di Castex ne esistono due modelli, però si usi il vecchio tipo come si faceva una volta. Sembra quasi che eh, Tabucchi, davanti all'avanzare all della tecnica sempre più sofisticata, voglia opporle una tecnica improbabile come quella delle sue eh, macchine. Se si dovesse eh, definire qual è il protagonista di, queste, di questi testi, chi è il protagonista di questi testi, di queste macchine, di queste macchine probabili? Il protagonista è la lingua. Sono le parole, parole che diventano parole corpo in questi, in questi testi di, di Antonio Tabucchi, in cui sono parole che a volte si mettono al servizio del racconto, ci sono alcune macchine probabili che hanno un andamento più narrativo, ma altre volte è proprio la parola in sé. A diventare protagonista del eh, racconto, e spesso eh, queste parole si affastellano sulla pagina, quasi il disordine delle parole fosse un richiamo al disordine del mondo. E ve ne ho portate qui eh, due esempi di queste parole, di questa ebrezza fonica delle, delle macchine probabili: una si chiama Bagege e l'altra eh, Bighera Leggiamo, vi leggo soltanto quella che si chiama Bagege e, e, e questa è la descrizione della macchina. Ciarla, pigola, va in sollucero, sdrucciola, incalza e avventa, richiama l'attenzione, bagisce pietosamente, detesta l'umidità, arriva fino al sorriso, apostrofa con diffidenza, detesta gli ottonari, intristisce tutti i tramonti, singhiozza si quando gli capita, crea problemi di tutti i generi, ma non c'è di meglio per compagnia. Sembra quasi un indovinello. Che cos'è? È un bambino? Un cane? Un animale da compagnia? O forse è soltanto il linguaggio che va a briglie sciolte in questi testi, in, in molte di queste macchine eh, probabili? L'altra, la bighera, invece abbiamo una sorta di espressionismo linguistico. Ancora una volta, insomma, la, la lezione manganelliana è molto presente. Ma in questi testi non c'è solo l'espressionismo linguistico, c'è anche una musica più popolare, eh, la, musica delle, la lingua delle filastrocche, delle filastrocche toscane, ad esempio c'è in, uh, in, in, un in una macchina probabile, Viene, viene riportata la filastrocca uh, staccia buratta. E questa attenzione alla, alla, alla musica popolare, come eh, musica popolare, sono le filastrocche, anticipa già il gusto che. Tabucchi avrà il Tabucchi che tutti conosciamo per la musica barata, per la musica a buon mercato. Uh, Tabucchi amava utilizzare questo termine preso da un verso del poeta Carlos Drummond de Andrade e questa attenzione alla musica barata, alla musica popolare, le canzonette si trovano in molti racconti di Tabuchi, pensiamo al gioco del rovescio, ma anche Tristano More comincia con Rosamunda. Questo gusto per la musica popolare si ritrova già in queste macchine probabili che popolari non sono per niente. E vi ho messo anche una, eh, nella, nel diapositivo, c'è anche un riferimento al fatto che un racconto di Tabucchi della raccolta L'angelo Nero, si intitola proprio Staccia Buratta. Molti di questi testi eh, sono testi alla manière de. Spesso eh, Tabucchi come gioca sulla sua stessa produzione quando inventa di aver scritto il libro il Petit dictionnaire con Alessandro Nille gioca con la letteratura falsifica la letteratura e qui ad esempio abbiamo una descrizione di una macchina che era il beatificatore una macchina che doveva capace di riconoscere la santità dei, dei pontefici e quindi poteva evitare le varie dispute sulle beatificazioni e questa descrizione di questa macchina viene eh, riportata da Tabucchi come se fosse una descrizione che si trova in Paolo Sarpi lo vedete meglio se faccio così. Nell'istoria del concilio tridentino di Paolo Sarpi, con tanto di indicazioni del libro, del capitolo: naturalmente è, una, è un gioco, non c'è ed è ehm, questo. Ma, non, io vi ne porto qui: io ho portato solo questo esempio. Ma in realtà ci sono testi alla maniera de Prussa, eh, Erodoto, Ovidio. Eh, questo gioco con la, la letteratura è molto spinto nelle, nelle macchine probabili, e ancora una volta. C'era ancora una volta, nella, questa macchina sarebbe ehm, dovuta essere accompagnata da un altro collage fatto da Tabucchi. In cui vi ho cerchiato sulla diapositiva la, macchina, la, la parte aggiunta, questa, eh, questa sorta di cilindro che doveva essere il eh, beatificatore. In questo gioco di tabuchi che eh, falsifica la storia, falsifica la storia con l'S maiuscola, falsifica la letteratura, eh, non può che non venire in mente la letteratura come menzogna di Manganelli. E questo e Manganelli non è un nome, eh, appunto, l'abbiamo visto, personaggio delle lettere delle macchine probabili, ma addirittura in un testo sempre pubblicato sul caffè nel 71. Eh, Tabucchi ehm, parla di un carteggio che, ehm, ci, che eh, era intercorso, tra il, il narratore in realtà parla di un, un carteggio intercorso tra suo padre Antonio Tabucchi e Giorgio Manganelli nel, nell'ottobre del 1955. Il titolo di questo uh, testo che Tabucchi pubblica sul caffè si chiama Scoperta di una vocazione, un testo inedito di Giorgio Manganelli a cura di Antonio Tabucchi. Il gioco narrativo che Tabucchi mette in scena è veramente vertiginoso e vi basti solo il, prima, la prima, il primo paragrafo che vi leggo per darvi un'idea. Fra mio padre Antonio Tabucchi e Giorgio Manganelli si stabilì intorno agli anni cinquanta, sia per amicizia che per comuni interessi artistici, una fitta corrispondenza. E il testo non è altro che il postscriptum di una lettera inviata da Antonio Tabucchi, padre, a, uh, a Giorgio Manganelli su questa scoperta di una vocazione. Cos'è questa vocazione? È la passione per eh, fotografare i corpi dei suicidi ed è una passione nata alla, ad al, al padre, ed è nata nel padre in seguito al ritrovamento di una, uh, del corpo senza vita di una zitella, la signorina Adelaide. E l'omaggio um, eh, a Manganelli è chiaramente evidente, però la capacità di uh, cogliere il ritratto di un personaggio in, in poche righe è tutta tabucchiana e vi leggo come des viene descritta con una frase questa signorina Adelaide una signorina sessantenne fervente factotum della locale, della locale azione cattolica quindi c'è già una capacità che poi eh, sarà tipica di Tabucchi di cogliere il ritmo di una vita all'interno di, di poche di poche frasi. Le macchine vi dicevo prima sono un laboratorio un laboratorio un'officina del, del tabucchi maturo e eh, possiamo ed è poi quello che ci interessa di più se vogliamo al di là delle tangenze con il surrealismo portoghese al di là delle tangenze col surrealismo francese di cui non vi ho parlato ma in una macchina si parla di una macchina ideata da Mar Marcel Duchamp ma Um, al di là delle tangenze con Manganelli, questi test delle macchine probabili contengono in nuce, in filigrana, alcuni elementi del Tabucchi maturo. Sono ad esempio il, il, il, il, il tema del rovello del tempo, del tempo che invecchia, del tempo che si sente come perduto, del tempo che è un tempo largo, quello tabucchiano, che spesso gioca anche dei brutti scherzi ai suoi eh, ai personaggi. E poi, come avrete visto, c'è il gioco, il tema del gioco che diventa fondamentale in Tabucchi, a partire dal, dal gioco del rovescio, ma che, eh, la raccolta dell'81, ma che è già ben presente in questi testi delle macchine probabili e ce n'è uno di queste macchine probabili che si, tele, che si chiama telezonzero ehm telezonzero, scusate, in cui eh, Tabucchi riesce a fare un, rit a a, a fare un ritratto dell'Italia all'inizio all degli anni sessanta attraverso i eh, i giochi, giochi che un tempo venivano eh, che erano giochi in cui c'era una grande creatività che dispiegavano la creatività del bambino e che ora però con gli anni con uh, l'incalzare della con l'arrivo la, della televisione, il telezonzero, ehm sono il telezonzero si sono persi e vi leggo un passo da questa macchina probabile che, in cui si fa, mh, per farvi vedere come questa, questo ritratto dell'epoca dell'epoca dell'Italia della fine degli anni 50, inizio degli anni 60 attraverso il gioco. Leggo la mosca cieca per Macilente, Gisello e Tutte Pizzi, future factotum dell'azione cattolica, il pari e caffo per i ragionieri nati e ancora lo scivolarello, lo scaricalasino lo scaldamani. Giochi inventati lì per lì, legati al momento, alla circostanza, alla disponibilità dei presenti e del terreno. Giochi di cui restava solo un nome approssimativo, dall'accentuazione incerta e dalla metatesi frequente. Erano la pratica dell'improvvisazione, maestri di vita di tutti noi. Ma ora che tutto questo non esiste più, ora che perfino la scuola ha istituzionalizzato il telezonzero, ora domando io, signor Presidente, dove andremo a finire? Taboni Antucchi, cittadino fiorentino, perché questa macchina probabile... Alla struttura di una lettera, e sapremo quanta importanza avranno poi le lettere per Tabucchi, basti pensare al romanzo in forma di lettere di si sta facendo sempre più tardi. Ma tornando a questa macchina probabile in forma di lettera, una lettera aperta alla, al presidente in cui viene ehm, espresso tutto il rimpianto per quell'allora, quell quell'invenzione dell'allora e per il desolante paesaggio ehm, odierno con una firma che è un chiaro anagramma dello scrittore Tabone Antucchi che chiaramente è Antonio Tabucchi e si presenta come cittadino fiorentino e non pisano quindi questo è anche un, un altro un gioco continuo anche con la propria autobiografia. Nelle macchine non ci sono soltanto però dei temi che ritornano poi nel tabucchi maturo come abbiamo visto il tempo, abbiamo visto il gioco, ma è interessante anche che queste macchine probabili eh, contengono in nuce alcuni elementi di quella che sarà poi la uh, composizione della, delle storie tabucchiane, la costruzione che, avrà nella, che avranno poi le storie di uh, tabucchi. E in che cosa? Lo possiamo vedere intanto nella, uh, nel fatto che la musica, questa musica popolare di cui vi uh, parlavo, la musica delle filastrocche toscane che si ritrova nelle macchine probabili, viene inserita all'interno di eh, testi che popolari non sono per niente, che hanno delle strutture narrative che sono testi più sperimentali, quelli delle macchine. E allo stesso modo questa eh, capacità che ha Tabucchi di inserire degli elementi popolari come le canzonette all'interno di strutture che popolari non lo sono per niente sarà poi anche utilizzato in Trissano Muore e quindi sulla diapositiva vi ho messo insieme una parte di una macchina probabile in cui nuovamente viene ripetuta una filastrocca. E dall'altra abbiamo l'inizio di uh, Tristano More con la canzonetta Rosamunda all'interno di un romanzo che è un antiromanzo Tristano More in cui abbiamo una costruzione molto più um, ardita. E questo è un gioco che Tabucchi fa in molte sue storie. Da una parte l'attenzione alla musica barata, musica barata sì, ma inserita in strutture narrative che, lo, che, lo, che sono tutt'altro popolari come i testi delle macchine probabili. E un altro elemento che si ritrova nelle macchine probabili e che poi verrà sviluppato dal tabucchi narratore sono i cosiddetti non detti tabucchiani. Spesso nelle storie di Tabucchi si dice che sono tramate da buchi, ci sono buchi della narrazione. Tabucchi ad esempio racconta spesso, um, il, uh, insiste molto sulle ricette, sulle ricette di, uh, culinarie, pensiamo a Requiem, e poi però nel momento in cui si deve capire qual è il trauma che ruota attorno al personaggio uh, di Requiem, è un non detto, è un ellissi, le, le storie di tabucchi sono spesso tramate da questi buchi e questo procedimento si ritrova già nelle macchine probabili. A proposito di una macchina che si chiama l'arianografo e che, mh, di cui vi, vi leggo il, la descrizione. L'arianografo, la, la sua storia, quantomeno curiosa, mi è stata raccontata dal signor Afranio Coutinho Teles di Oporto, commerciante in vini pregiati. Ragioni di brevità e di pudore mi suggeriscono di tacerla. Chi avesse curiosità di conoscerla può farne richiesta all'autore di queste righe, via Trieste 10, Pisa. Questa è una macchina probabile, questo è il testo di una macchina. Quindi vedete come l'Ellissi ha, ha completamente risucchiato la narrazione. Allo stesso modo vi ho riportato sulla stessa diapositiva un passo tratto dal gioco del rovescio. Questa è da lettera da, da, lettera da Casablanca del, della raccolta il gioco del rovescio, in cui si parla un, di un fatto, questo fatto che ha causato il, il, il grosso um, trauma della, del, dei protagonisti, dicendo è il fatto successo in ottobre, quello che è successo quell'ottobre. Quindi questa capacità che aveva Tabuchi di costruire le storie attorno a dei buchi, a dei buchi della narrazione, si trova già nelle macchine, eh, possiamo trovare già delle anticipazioni nelle macchine. L'ultima parte del dattiloscritto che è stato ritrovato presto che doveva essere pubblicato da Shea Willer presenta un appendice stor con il titolo Storia autentica di una macchina probabile. La macchina in questione si chiama sgovonitore ed è una macchina che riesce a trasformare, è eh, una macchina utilizzata nelle, nel, nel Luna Park e che riesce a trasformare chi la utilizza in, in quello che lui desidera in cui desidera trasformarsi, animale, oggetto, uh, un, altro per, un, un altro uomo. E il protagonista di questa macchina probabile, di questa appendice che ha un andamento molto più narrativo rispetto agli altri i testi, è Natalino. Natalino che ha una capacità uh, inventiva, uh, li linguistica uh, straordinaria. E, um, è una, Natalino è, un go è gobbo, come viene detto, come leggete nella diapositiva: però, dice che Natalino si sfogava con le parole perché era gobbo e tante cose come noi non le poteva fare questa quindi c'è l'idea di una inventività um, verbale che eh, compensa la deformità fisica con il Natalino utilizza questa macchina lo sgovonitore, e si trasforma in un gabbiano e con il volo di questo gabbiano si chiudono le macchine probabili un volo che eh, si può anche se volete leggere un po' metanarrativamente come un volo di tabucchi verso altri eh, lidi eh, narrativi. Ma in realtà questo capitolo di Natalino, di questa macchina dello sgomonitore, si trova in un romanzo, che è un romanzo inedito, che si chiama La bottega dei fischi che eh, è stato, che si trova anche questo all'archivio Sheviller, a, a, al centro Apice, è um, un uh, romanzo di cui, eh, ta, di cui abbiamo notizie, cui abbiamo anche delle informazioni, grazie alla lettera che accompagnava il romanzo e che Tabucchi invia a, a Sheviller e che ora... Vi, vi leggo soltanto l'inizio. È una lettera del 77 inviata da Vecchiano. Caro Sceviller, eh, questa è la bottega rimessa a nuovo. Ora è molto più piccola, 66 pagine, più asciutta, più sobria, e mi piace di più. Vi ho tolto tutti i capitoli sulla guerra, che fra l'altro io non ho conosciuto, e aggiunto qualche capitolo sulle biciclette, che sono state, assieme ai fischi da richiamo, le protagoniste della mia infanzia. La rilegga, la troverà abbastanza diversa. Quindi questa lettera intanto ci fa capire che ci sono due versioni e in realtà l'altra versione è pure conservata al fondo Sheviller, però chiaramente oggi per motivi di tempo non, non ne posso parlare. Però è interessante come viene presentata questa bottega dei fischi, un romanzo che ha per protagonisti due oggetti, non persone ma sono due oggetti, i fischi da richiamo che sono i fischi da richiamo degli uccelli che venivano costruiti dal nonno, che è del, del narratore della bottega dei fischi, che aveva una bottega di, di fischi da richiamo per gli uccelli. E poi l'altro protagonista è la, uh, è la bicicletta. Poi, in, nella seconda parte della lettera, Tabucchi ehm, cerca di, di, mh, uh, di, di parlare a Sheviller della sua strategia editoriale. Tabucchi mh, nel 1978 pubblicherà. Presso Mondadori il piccolo naviglio e, e, e, e, e chiede quindi a Scheviller di eh, far uscire la bottega dei fischi più o meno nello stesso tempo per sfruttare il, la scia, parla di scia che farà il, um, il libro pubblicato da, uh, da Mondadori. Ma. Eh, altri elementi su questa, sulla composizione, sulle date in cui Tabucchi scrive questo romanzo, si trovano nella dedica che doveva er, in, inaugurare il romanzo se il romanzo fosse stato uh, pubblicato e che ci riportano ancora e in cui ritroviamo ancora dei nomi che abbiamo già visto in precedenza. Le storie di questa storia, mezza verità e mezza fola, le scrissi fra il 1971 e il 1972, riandando con l'immaginazione della memoria alla bottega di fischi di mio nonno, dove trascorse la mia infanzia. Le pubblico ora complice Vanni Scheviller dietro l'insistenza del mio amico Silvio Guarnieri, il quale, per l'immeritata stima che ha loro rivolto, ben si merita per nemesi che gli siano dedicate. Quindi, Ancora una volta Silvio Guarnieri si eh, presenta come il, eh, il mentore del primo eh, Tabucchi. Ma quindi qui lui parla di una composizione del romanzo La bottega dei fischi tra il 71 e il 72. Però c'è un'altra lettera, e questa è stata una piccola scoperta um, archivistica, grazie sempre a Maria Sudède de Lancastre, in cui eh, Tabucchi sovverte la cronologia che noi conosciamo. Per noi Tabucchi comincia: il primo libro pubblicato da Tabucchi è Piazza d'Italia nel 1975. Ebbene, in questa lettera eh, Tabucchi dice che no, in realtà il primo libro che lui ha scritto non è Piazza d'Italia, ma è proprio La Bottega dei Fischi. E vi leggo l'inizio di questa, la, queste righe di questa lettera. Un'altra curiosità, infine, sul Tabucchi romanziere. Piazza d'Italia non è il mio primo romanzo in ordine di composizione. Il primo, La bottega dei Fistichi, è stato scritto nel 1970 ed ha naturalmente molte somiglianze nella struttura e nella composizione con Piazza. Uscirà con la data e potrai constatare. Quindi se noi eh, la cronologia che conosciamo di, di Tabucchi dovrà essere un po' modificata, perché vi ho messo nella, nella slide il, la copertina del romanzo che viene pubblicato da Bompiani nel 75, che viene considerato il primo romanzo di Tabucchi, ma in realtà il primo romanzo di Tabucchi, almeno stando alle parole de, dell'autore, è La bottega dei fischi, quel romanzo minimo. È lo stesso periodo, un po' più più, più tardo, e quello è: trovate la, la copertina di, di Lettere a Capitano Nemo, che è stato, di cui parlava prima anche eh, Pierluigi Pellini, che eh, viene scritto un po' negli anni, nel 77, ma sono tutti e tre, La Bottega dei Fischi, Piazza d'Italia e Lettere a Capitano Nemo, dei romanzi con uno sfondo, con una toscano particolarmente importante. E ora arriviamo a parlarvi un po' di che cos'è questa bottega dei fischi, questo primo romanzo che eh, Tabucchi um, ha scritto. Il, um, il, romanzo parla nuovamente il, il fulcro del romanzo è un paesino della, della campagna toscana, che è chiaramente vecchiano, come vecchiano è al centro di Piazza d'Italia. Di Ancora una volta nella Bottega dei Fischi, come in Piazza d'Italia, c'è la storia con la S maiuscola che si intreccia alla storia privata, ma uh, rispetto a Piazza d'Italia lo spettro temporale è molto più ristretto nella Bottega dei Fischi, comincia la, con la, la, la narrazione comincia con la liberazione e finisce più o meno gli anni, eh, con gli anni Sessanta. E eh, rispetto a Piazza d'Italia, però, la novità è che, se vi ricordate, Piazza d'Italia è una narrazione che si svolge alla terza persona, mentre La Bottega dei Fischi è un narratore, un bambino, un ragazzino narratore che racconta la sua storia. Quel bambino si chiama Tonino. E il, um, i personaggi della bottega dei fischi hanno tutti i nomi, molti hanno i nomi, della famiglia, uh, del lato materno della famiglia di Antonio Tabucchi. Il nonno Cesarino Pardella, gli zii Ferruccio e Cisello. Quindi eh, questa è la novità forse più interessante del, del romanzo rispetto alla Piazza d'Italia. Nella bottega dei fischi c'è un dato biografico che viene fuori, ma non è che la bottega dei fischi sia la cronaca familiare della famiglia Tabucchi, perché è una leggenda, se volete, è una leggenda familiare quella che racconta Tabucchi nella bottega dei fischi. In cui il dato biografico viene ricreato dalla letteratura, anche se i nomi sono veramente i nomi dei nonni, del nonno di, di Tabucchi o degli zii di Tabucchi, e il, eh, il realismo trascolora nella favola con quel realismo magico che eh, si vedeva anche in Piazza d'Italia. Ad esempio nel, nell'episodio di quel natalino che diventa una, eh, una che si trasforma in un gabbiano utilizzando quella macchina del del Luna Park. Però siccome credo che sia bene quando si parla di un romanzo e voi non l'avete letto questo romanzo darvi un piccolo assaggio della lettura vi ho riportato il Primo eh, capitolo con cui si apre il romanzo. La struttura del romanzo è una struttura che ricorda anche qui molto Piazza d'Italia, perché come vedete dalla diapositiva i capitoli sono molto brevi e ci alternano questi capitoli che sono mh, di, di una pagina, due pagine eh, al massimo. E anche addirittura la, il tipo di struttura è una struttura che mh, è a episodi, a quadri. Non c'è una vera progressione eh, narrativa, non c'è nessuna, non c'è nessun una uh, building per il narratore protagonista. Semmai forse c'è un tono che diventa un po' più cupo nella seconda parte con il progredire del, con l'avanzare del uh, progresso, di quella tecnica, come la chiamava lo zio di, uh, del narratore, che uh, porterà dia, da lì a poco a fare scomparire questo mondo uh, della bottega dei fischi. Ma arriviamo al, um, al capitolo iniziale che vi leggo. Passarono cioccolate americane, scatolette americane, gomme americane, sigarette americane. Morì qualche innocuo fascista dell'ultima ora. Quelli pericolosi erano già scappati da un pezzo. Il, pa il paese ballò in piazza il buji I pakistani avevano occhi grandi e nomi aspirati. Guardavano la macchina da cucire della nonna con grande stima. Ma io tutto questo non lo sapevo. Me lo raccontò mio padre sei anni dopo. Un giorno che il discorso venne a proposito perché a Sigarino era arrivato un piccione dal Belgio. Quindi, il, um, come vedete, il romanzo si inaugura con la storia, con la storia con l'S maiuscola, con la uh, liberazione, con l'arrivo degli americani. C'è già la dimensione del collettivo, il paese che balla in piazza, e poi abbiamo un elemento straniante, i pakistani. Quando si parla degli alleati, di solito non si pensa immediatamente ai pakistani, e invece Tabucchi lo inserisce, e attraverso questo elemento straniante dei pakistani nel paese della campagna toscana, introduce la storia privata, quei pakistani che ammirano la macchina da cucire della nonna. E poi, con la forte avversativa, comincia io la storia privata io ma io tutto questo non lo sapevo e vedete il narratore che è il narratore alla prima persona e che poi scopriremo essere, chiamarsi addirittura Tonino protagonista del romanzo è il microcosmo del, di, di, del, del, del paese, di del, questo paese eh, della campagna toscana e il fuori arriva soltanto attraverso questi piccioni viaggiatori come il piccione dal Belgio che arriva nella, nel primo capitolo o attraverso delle cartoline. Quello che interessa è il dentro, è questo, questo paese, questo, questo microcosmo in cui ehm, popolato da personaggi strampalati, da personaggi bizzarri, come questo sigarino che ha una sola gamba perché l'altra l'ha lasciata a, a Vittorio Veneto, e soprattutto come il nonno del narratore, il nonno che è il proprietario della bottega in cui costruisce lui manualmente questi fischi da richiamo per gli uccelli, e di cui vi vorrei leggere il ritratto perché dà anche l'idea il il, del tono, del tono anche... Eh, a volte un po' ironico della, della, della bottega dei fischi. Come aveva fatto il nonno a vincere la guerra in bicicletta? Le piume del cappello non gli andavano sugli occhi? C'era poca differenza fra il manubrio della bicicletta e i baffi del nonno. Quale dei due aveva preso dall'altro? La reggeva come se la tenesse per mano, il tutto color giallino sul retro con uno svolazzo, Cesarino Pardella, bersagliere ciclista, Vittorio Veneto, novembre 1918, in cui, quindi questa è la, è la, la figura centrale della, del romanzo, il nonno, il nonno eh, Cesarino Pardella, che aveva combattuto a Vittorio Veneto con la sua bicicletta. C'è la foto, la foto ingiallita e di foto ingiallite ne troveremo tante come archivi eh, non sempre affidabili della, della memoria in, in tabucchi e poi abbiamo il, uh, la, la, il punto di vista del bambino che eh, riduce la guerra a un problema di, ehm, di piume che vanno sugli occhi al, al nonno ciclista che partecipa alla battaglia di, di Vittorio Veneto. Il libro, eh, la, la, il titolo della bottega dei fischi è un, un titolo che potrebbe essere considerato un cronotopo perché c'è una bottega che è il luogo in cui si svolge l'azione e non è un negozio significativamente è una bottega quindi un, un tempo così venivano chiamati i negozi e un tempo legato a quella bottega che è un tempo sospeso un tempo in cui c'era un rapporto autentico tra l'uomo e la natura, questo rapporto tra l'uomo e gli uccelli c'è cioè un momento in cui si dice che non erano gli uomini con i loro fischi da richiamare. A chiamare gli uccelli, ma erano gli uccelli che chiamavano questi ragazzini che andavano a cercarli con i fischi da richiamo. Questo mondo che si viene sempre più a, a sgretolando con l'arrivo la, degli anni 60, questo uh, la, la bottega dei fischi eh, non viene pubblicato e qui eh, purtroppo io non so dirvi esattamente perché non venga pubblicato, perché non ho trovato ancora uh, le, le lettere, non ho la, la, la ricerca in corso, però io azzardo un'ipotesi che probabilmente siamo, lui avrebbe voluto pubblicare nel 77-78, probabilmente la casa editrice Sheviller temporeggia e Tabucchi quando forse ormai Sheviller sarebbe pronto per pubblicarlo Tabucchi e Tabucchi a dire di no come dice di no quando affirma il contratto con il eh, saggiatore per lettere a Capitano Nemo, perché ormai nella, nella, alla fine degli anni '70, Tabucchi ha intrapreso, comincia a intraprendere delle nuove strade narrative. Scrive i racconti del gioco del rovescio: in cui c'è non è più il Tabucchi toscano, ma il Tabucchi che si apre al mondo, e probabilmente quindi. Eh, pubblicare la bottega dei fischi alla fine degli anni 70 sarebbe stato un po' un guardarsi indietro un guardarsi indietro è non riconoscersi più in quel tabucchi toscano degli esordi lui che nell'81 pubblica quel capolavoro che sono il che era la raccolta del gioco del, del rovescio però Qualcosa rimane, qualcosa rimane di, eh, della bottega dei fischi e rimane in eh, Irma Sirena, perché all'interno della bottega dei fischi c'è un altro episodio in cui si parla di una sirena che è una ragazzina che in realtà lavora a una park e, e danza come una sirena in un acquario e un giorno le cresce davvero la coda. Questo episodio della bottega dei fischi verrà poi pubblicato in una raccolta collettiva di racconti per bambini da Feltrinelli negli anni Ottanta, ma eh, quello che è interessante è che nel 2017 è uscita una bellissima edizione Feltrinelli con le illustrazioni di questo racconto di Irma, eh, di Irma Sirena. Quindi, la bottega, alcune cose della Bottega dei Fischi, un, almeno un, un episodio della Bottega dei Fischi, si può ancora leggere e, e si può godere, eh, nella edizione, eh, Feltrinelli. Matabucchi era scrittore prima del, uh, del caffè, prima dei testi delle macchine probabili sul caffè, e sono, e su questi testi io, um, con, vi vi lascerò, vi, vole, vi vorrei parlare di dei racconti. Di quattro racconti, ve ne parlerò solo di uno, che Tabucchi scrive intorno alla metà degli anni sessanta. Sono dei racconti, potremmo dire, perturbanti, eh, racconti kafkiani, se volete, in cui eh, sono pervasi da un senso di putrefazione, di marcio e di morte. Sono dei racconti eh, da tiro scritti che eh, si trovano nell'archivio eh, privato di, di Vecchiano e ce n'è uno eh, di cui vi vorrei parlare brevemente prima di, di chiudere, in cui ehm, il narratore, in cui mh, siamo, la, il contesto è questo: siamo, è un'estate è è un a fosa e per i lettori di tabucchi sappiamo bene quanto l'estate sia la stagione par di di Tabuchi pensiamo a a Requiem per esempio i fantasmi di Tabucchi sono sempre spesso eh, fantasmi meridiani in questa estate a Fosa c'è il narratore che si incammina verso la stazione Improvvisamente abbiamo una sorta di flashback e vediamo lo stesso narratore in una camera mortuaria quando va, quando va a riconoscere un, eh, un, probabilmente un uomo, probabilmente uno, uno, un suo caro, che ha avuto un, eh, un incidente. Torniamo al presente e il narratore arriva alla stazione. Arriva alla stazione e in, in, in parla con il barista della stazione che gli dice che c'è stato, che i treni sono in ritardo perché una donna si è lanciata sui binari. Il, eh, il narratore in, in sta, in, in, comincia un dialogo con il barista che vi leggo accidenti disse lui il barista sulla ruota della, della locomotiva c'era il cervello tutto spappolato e fa riferimento a quella donna che si è buttata sui binari cosa dissi io il cervello senta dissi piano vuol dire la baumia non avrei dovuto dirlo al ragazzo finché lo dicevo tra me poteva andare ma non potevo dirlo agli altri non avevo potuto farne a meno era uscito da sé la parola era proprio uscita fuori in sostituzione di tutto, aveva sostituito tutto, era l'accaduto, l'esattezza, la cosa in sé. Il questo breve passo che vi ho letto spero vi faccia vi dia la, salta gli occhi la ehm, spero salta gli occhi la capacità che a Tabucchi anche un giovane Tabucchi siamo alla metà degli anni 60 di creare l'atmosfera e questa sua capacità di creare l'atmosfera pur non raccontando niente ancora non detti non sapremo che, chi è questo come mai il narratore si trova alla stazione non sapremo chi è quell'uomo che il narratore ha visto nella camera uh, mortuaria, ma c'è un altro elemento, quella parola, quella baumia, quella parola che era l'accaduto, l'esattezza, la cosa in sé e che rimanda a una verità dolorosa, profonda ma indicibile. Baumia è il nome di una macchina probabile l'avete vista prima, la ritrovate sulla diapositiva, è quella macchina di cui però non si sa a che, cosa, a che cosa serva, si sa solo che ha degli effetti nefasti se non viene utilizzata nel modo corretto. Cos'è questa baumia? Ma poi in ultima istanza è proprio necessario andare a trovare il significato di questa baumia? Io penso che baumia non abbia un significato ma che sia il segno di quella sfida al rapporto tradizionale, bionivoco tra parole e cose, che Tabucchi lancia sin dalle prime prove, sin, dagli, sin dai racconti, sin dalle macchine probabili, e che poi sovvertirà esplicitamente nella raccolta del gioco del rovescio. Fino ad ora io non vi ho parlato del titolo di questo racconto, il titolo è L'inizio. E quindi mi sembrava che non ci fosse termine e titolo migliore. Per chiudere o per meglio schiudere questa lezione sugli inizi di Tabucchi, degli inizi estremamente densi, estremamente maturi se volete, che poi contengono in nuce degli, gli, gli, sviluppi, gli sviluppi futuri del Tabucchi narratore. Vi ringrazio. Grazie davvero di cuore a Tea Rimini per questa bellissima e ricchissima lezione eh, che ci ha portato da un lato dentro il laboratorio del giovane Tabucchi, ma dall'altro ci ha dato anche eh, proprio delle prospettive anche molto nuove, per esempio questo rapporto con Manganelli che non è affatto scontato, per esempio... Eh, questo doppio registro presente già fin dall'inizio, perché forse la cosa che mi ha colpito di più sono proprio questi ultimi racconti. E qui magari se togliamo il PowerPoint eh, eh, vediamo magari le persone connesse da casa, così... Eh, eh, Possiamo intanto chiedere eventualmente se qualcuno, e innanzitutto Maria José de Lancastre vuole intervenire, ma eh, e io ne approfitto per, per, dire, per fare una supplica, pubblichiamoli presto questi primi racconti di Tabucchi, perché sembrano, queste, queste, queste poche righe mi sembrano assolutamente così meritevoli di, di permetterci di seguire una linea diversa, perché poi io sono assolutamente d'accordo con Tea quando dice che il gioco del rovescio è il primo grande capolavoro. Piazza d'Italia secondo me è un, è un romanzo molto bello, un romanzo straordinario, è un romanzo eh, che forse meriterebbe di essere letto e studiato di più, però il Tabucchi più importante è quello che inizia con il gioco del rovescio, ma forse in questi, in questi primi racconti c'è già qualcosa che non sospettavamo che può portare lì. Insomma. Quindi grazie davvero eh, di cuore eh, a Tea apro eh, la discussione domande curiosità eh, ma appunto innanzitutto chiedo a, a Maria Cosella Lancastra se vuole intervenire prego eh, certo che voglio intervenire anch'io per ringraziare per ringraziare prima di tutto lei Pierluigi Bellini per questa per questa bellissima idea della lezione annuale che, che ci che ci mh, fa di nuovo sentire la voce di, di Tabucchi, insieme a, a delle voci così interessanti come quella di Trevi l'anno scorso o quella di, di Thea quest'anno, Tea, che ringrazio, ringrazio anche lei perché per la sua interessantissima e bellissima lezione, e che appunto, come, come ha detto lei, Pellini, ci, ci fa venire voglia di sapere di più. Di questi, di questi racconti, di queste macchine probabili e di altri testi e anche del piccolo romanzo. Dunque, grazie a voi. Allora, io per rompere il ghiaccio chiedo proprio una, una semplice curiosità a intanto chiedo a, a colleghi, e dottorandi, dottorande, studentesse e studenti di prepararsi se vogliono intervenire. La curiosità banale è questa, nella lettera a Scheidhiller. Eh, Tabucchi dice sono rimaste 67 pagine ho tolto parecchio ho tolto i capitoli sulla guerra allora intanto se tu li hai letti questi capitoli sulla guerra intanto di che guerra si tratta perché la guerra del 18 del nonno oppure la guerra del 40 appena finita e poi come sono mi incuriosiscono molto allora, la, i capitoli sono sulla, sulla guerra, soprattutto sulla seconda guerra, sulla seconda guerra mondiale. E, e come sono? Sono dei, dei capitoli come la, la struttura è sempre quella, cioè questi quadri, però erano molto più numerosi e eh, si disperdeva un po' troppo la, la linea narrativa. Vi dicevo che già la struttura è una struttura a quadri, a episodi. Nella prima versione che lui manda a Schewiller era troppo centrifuga, se volete, questa... questa Scrittura, questa, questa struttura, e quindi asciuga Tabuchi, c'è l'arte del levare che viene messa in atto in, all'opera e che poi è anche una delle sue caratteristiche. Tabucchi è uno scrittore che riesce spesso che non. non non scrive romanzi lunghissimi, ma che riesce a condensare in, in poche pagine la, le vite, le, le, le storie dei personaggi. E quindi forse in realtà l'operazione che fa di asciugare quella bottega dei fischi che diventava un po' troppo centrifuga è sicuramente un'opera un di editing, di auto-editing eh, meritoria. Grazie e allora abbiamo perfino un gelato che funziona, cosa rara all'Università di Siena. E non so chi vuole intervenire. Carlo Caruso. Grazie, grazie della splendida lezione. E' una domandina che viene spontanea ma alla quale ha già un po' risposto durante la lezione, E cioè se ci sono dei travasi interessanti. Da, queste, da questa fase diciamo così primordiale ai libri che sono poi usciti. Io sono un grande appassionato di Piazza d'Italia, devo confessare, mi chiedo se per esempio i capitoli sulla guerra hanno trovato in Piazza d'Italia un, così uno sfogo, ecco, o pensavo anche alla storia del Gobbo che anche lì torna in maniera affascinante, in commovente anche in Piazza d'Italia e tante altre cose immagino di cui ci ha già un po' accennato. Grazie. That's it. Sì, eh, grazie per la domanda sì sicuramente se partiamo dalla fine la figura del Gobbo c'è anche Gaviuri in piazza d'Italia di, è, è un po' il, il Gobbo credo che possa essere un po' considerato un po' il fenotipo natalino e poi il Gobbo di piazza d'Italia un po' il, il fenotipo di alcuni personaggi tabucchiani che sono apparentemente degli sconfitti il Gobbi con questa deformità fisica ma che in realtà sono ostinati sono i natalizi che ha questa inventività verbale così, così forte, quindi anche se poi non c'è un vero e proprio travaso eh, completo nei romanzi o nei successivi, però ad esempio questa il fenotipo del personaggio tabucchiano sconfitto ma ostinato come sarà poi Pereira, se volete, eh, si trova secondo me un po' in alcuni tratti di, anche di, questi, eh, di anche di questi personaggi. E poi naturalmente c'è anche quello appunto l'elemento popolare, questo doppio registro tra questa attenzione al popolare e contemporaneamente le strutture narrative che sono invece sperimentali che si ritrovano nelle macchine, che poi verrà sviluppato anche dopo. Altri interventi. Luigi Pinton. Grazie, grazie mille per la lezione. Ho una domanda sulle macchine improbabili o meglio sulla idea di letteratura dietro quei testi perché mi ha fatto pensare a delle dichiarazioni che poi Tabucchi ha fatto più avanti negli anni 90 eh, in interviste o in un articolo in cui parla del, sulla polemica dopo l'uscita di Pasolini contro Calvino di Benedetti in cui Parla del gioco, ma lui insiste su un gioco che deve essere un gioco serio, è un po' insofferente verso un certo sperimentalismo giocoso, eh, verso l'ultimo Calvino, per dire. E volevo capire se, eh, visto che è, lei ha cominciato sottolineando più le continuità che le rotture nel, nell'arco della produzione tabucchiana, se queste idee che poi esprime Tabucchi sono in contrasto con questi primi testi o se già in questi primi testi eh, queste idee, insomma come insomma si si pongono grazie ti ringrazio, eh, ti ringrazio per la domanda è molto interessante il, il gioco anche in questi testi è un gioco se, cioè, è, allora direi che ci sono due giochi c'è il gioco che è il gioco la gioiosità il gioco linguistico sicuramente è presente nelle macchine che siamo si macchine probabili e eh, non è improbabili sono macchine, sono macchine in realtà improbabili ma il, il nome che li dà tabù è macchine probabili e ehm, c'è da una parte questo gioco linguistico sicuramente ma c'è già anche un gioco che va oltre ad esempio quando eh, vi facevo vedere quel racconto sul telezonzero ehm, quel, il gioco di quei bambini che nell'Italia della fine degli anni 50 giocavano a mosca cieca in, facevano il girotondo o, in, o inventavano dei giochi lì per lì per passare in modo creativo il tempo è un gioco serio appunto il gioco dei bambini è un gioco che ha una sua validità e che addirittura Tabucchi rimpiange che non ci sia più quell'inventività dei giochi a causa dell'arrivo della televisione quindi credo che io credo che fin dall'inizio Tabucchi abbia questa idea del gioco che va al di là del gioco linguistico che pure lui eh, eh, eh, eh, sperimenta nelle macchine probabili ma è anche un tabuchi che è alla ricerca di una sua lingua e quindi che sperimenta con le gioca con le lingue altrui per trovare la propria lingua gioca con le voci altrui per, pro, per trovare la propria voce e già nel, nelle macchine probabili io non credo che ci sia una contraddizione con quello che dirà dopo a proposito della um, contro il gioco degli, di tanta letteratura degli anni ottanta ma che ci siano le due componenti da un lato il gioco linguistico che serve a Tabucchi per giocare con le altre lingue per trovare la propria lingua e dall'altra già quest'idea del gioco che come nella macchina probabile del Terezonzero, era la creatività assoluta del bambino eh, degli, del bambino italiano, dell'Italia, della fine degli anni 50 e che si viene perdendo. Io credo che ci siano un po' entrambe. La parola a Guido Mazzoni. Grazie per, per questa lezione e per tutti gli spunti che conteneva. Eh, vedendo da vicino eh, questi testi giovanili di Tabucchi, veniva da pensare ad una somiglianza di famiglia che in questa fase mi sembra piuttosto accentuata, con eh, un quasi coetaneo di Tabucchi, cioè con Celati, con quello che fa Celati in, in quegli anni ci eh, sono quattro anni di differenza, eh, il, la rivista è la stessa, il, il caffè è, un, è uno dei luoghi che tengono a battesimo l'opera di, di Celati e c'è questa stessa commistione di eh, un elemento diciamo, calviniano, l'influenza di Manganelli, l'elemento popolare e le aperture alla uh, narrativa Uh, straniera mh, combinatoria, borghesiana eccetera, volevo sapere cosa, cosa ne pensavi se c'erano ulteriori documenti uh, in questo senso sicuramente sì. grazie, grazie per per la domanda, sicuramente i due eh, scrittori sono spesso avvicinati, eh, tabucchi e celati, anche per l'uso della, della cultura, del, dell'arte, dell'immagine, dell della cultura visuale, se, se volete, sia tabucchi che, che celati. Scrivono, è vero, hanno tante affinità tra i ci sono delle affinità sicuramente tra, tra i due e come ricordavi l'elemento la, popolare l'apertura agli, agli stranieri e anche e vengono, um, e vengono considerati un po' quella letteratura degli anni ottanta ecco quando poi verranno um, con tabucchi del, del gioco del, del gioco del rovescio però non, non era ecco Celati non era tra il tra il tra, il, tra gli scrittori. Non, io um, onestamente non, non, non conosco eh, scambi tra tabucchi e, e celati, anche se i due sono sicuramente hanno delle affinità e sono spesso anche vicini per il modo, il riutilizzo che fanno delle immagini, dei quadri nella loro letteratura. C'è una domanda da casa, Serena Cianciotto una nostra dottoranda. Prego, Serena. Grazie mille, grazie mille per, per questa bella lezione. E io avrei una curiosità se è possibile approfondire un po' il rapporto con i modelli del surrealismo portoghese. Ora sto pensando in realtà magari in particolare a Mario Cesarini, che comunque era un inventore effettivamente di parole, quindi magari se può essere stato un modello anche egli o insomma, altri, altri autori yeah. Grazie per, per la domanda. Eh, in realtà lui pubblica, eh, Tabucchi pubblica sul caffè proprio in quegli anni, delle, una traduzione da, di, di Cesarini de Vasconcello. Quindi è, è in realtà Tabucchi, è la, è la pubblica sul caffè, pubblica delle traduzioni, e pubblica una traduzione tratta da, ora non mi ricordo quale testo, ma una traduzione proprio da Cesarini de e In realtà Tabucchi... A contatti con tutto l'ambiente del surrealismo portoghese. Poi la l'affinità la lettiva è più con Alessandro Neil ma chiaramente tutto il gruppo del, dei surrealisti portoghesi perché li conosce, li conosce quando va eh, in Portogallo negli anni sessanta e quindi è, una, è sicuramente una, un, un, è un gruppo e quindi anche Cesarini che traduce sul sul caffè ad esempio. Grazie. Provo, provo io a fare una domanda così, forse un po' eh, complicata e malposta, insomma, proprio a proposito di surrealismo di cui si parlava ora, eh, e riflettendo un po' più, ora, eh, al di là anche di questi, di, di questi straordinari primi testi che ci hai presentato, un po' eh, a tutta la, la parabola di Tabucchi. Ecco, eh, mi sembra che sia eh, uno scrittore che... Eh, le sue radici surrealiste passate curiosamente appunto attraverso il Portogallo perché lui era un usitanista ma poi comunque come ricordavi anche tu eh, c'è un, un, eh, un legame molto stretto da un lato con il filone borghesiano ulipo eh, calvino con il distinguo che abbiamo detto dall'altro però con tutta la tradizione del surrealismo francese ecco mi chiedo se questo elemento forse prima ancora o più ancora della, del postmodernismo che ha subito così una censura e una condanna di sinistra molto miope a mio avviso se anche questo elemento surreale non sia uno degli elementi che hanno determinato una certa sfortuna ancora oggi persistente di Calvino presso la critica italiana eh, di Calvino? Eh sì, di, di, di, tabucchi ovvia, di Tabucchi ovviamente eh, io bah, credo che eh, sicuramente il la, secondo me il, la, il problema di tabucchi nella critica italiana e nell'accademia, se vogliamo, italiana, è stato il, il, tabucchi, più, quando, uh, il, il tabucchi politico, il, poli, il tabucchi engagé. Io credo che quello abbia dato... Uh, fastidio oh, agli alla, all intellettuali all'accademia questo il fatto di esporsi continuamente per sulla scrivere sulle mond avere anche delle, mh, eh, delle posizioni prendere posizione eh, in modo anche con, mh, diverso rispetto a quella che era la sinistra e, istituzionale italiana io Credo che sia più il, il tabucchi politico, il tabucchi non politico, il tabucchi engagé, il tabucchi eh, che scrive sui giornali che abbia, lo abbia reso un po'... Um, che, che abbia, che, che non sia stato apprezzato da una certa accademia, da un certo uh, milieu intellettuale italiano, come se volesse rifare Pasolini, ma in realtà Tabucchi, in un certo senso, è quello che un po' uh, con prendendosi le varie querele, ha cercato di, andando anche controcorrente, lo, lo, lo faceva, infatti, non lo, non lo poteva nemmeno più fare sui quotidiani come La Repubblica o ancora meno Il Corriere della Sera, lo doveva fare sul fatto e poi lo, lo poteva fare di più. Mh, all'estero sulle mondo se il paese e non in Italia io credo che le posizioni politiche abbiano più inciso su quella che tu dicevi la poca fortuna nell'ambito nell accademico italiano però si spera che ora le cose insomma cambino e, e che si recuperi eh, tutto tabucchi ci sono altre interventi anche curiosità di qualsiasi tipo e allora ultima chiamata, dopodiché, e allora ringraziamo veramente moltissimo, eh, ci diamo appuntamento all'anno prossimo, naturalmente non riusciamo mai a rispettare esattamente la data, l'anniversario della morte di Tabucchi, eh, sarebbe stato qualche giorno fa, a fine marzo, eh, ma vogliamo tenerci in, questa, diciamo, in, questo, in questo periodo primaverile fra, fra, fra la fine di marzo e l'inizio di aprile, eh, sono bene accette anche da parte di studenti, studentesse ovviamente dai colleghi idee su uno scrittore o una scrittrice eh, da non per forza italiano o italiana da evitare il prossimo anno in ogni caso ci diamo appuntamento sempre qui nella... no a dire la verità no perché l'anno prossimo l'Aula Magna di, di Fiera Vecchia sarà interessata dai lavori della biblioteca quindi saremo in un'altra aula ma saremo sempre qui a Siena per la terza lezione Tabucchi e intanto grazie davvero di cuore per questa bellissima lezione a te Rimini, e grazie ancora per la sua presenza a Maria José de dell'Ancastre